ciao a tutti e benvenuti vedremo adesso un progetto che ho creato con Spook dove ho personalizzato una scena invernale nella quale ho inserito anche una slitta e un cartello dove, dove ho posto un link quindi che fungerà da teleport e ci trasporterà poi all'interno e dentro la casa vedremo altri elementi interessanti cui poi interverremo diciamo, per vedere meglio se il nostro progetto funziona. Dentro la casa ho inserito un audio, ascolteremo un po' di musica, ho inserito ecco, un personaggio abbastanza noto 3D, Qua un media frame a destra per inserire un oggetto e a sinistra un altro media frame per inserire invece un'immagine. E al centro un waypoint che sarà il nostro punto di riferimento. Lo vedremo meglio appunto poi in apps. La fase di progettazione, quindi entriamo dentro la casa, possiamo ecco metterci in quest'angolo e ascoltare un po' di musica, e anche fermo. Inseriamo quindi un oggetto cliccando sul pulsante. vediamo un pacco regalo. E lo colleghiamo. Vedete? Nel media frame che avevo inserito la fase progettuale. Postiamo quindi sull'altra parete. E qui inseriamo invece un usciamo quindi verso l'esterno qui troviamo la slitta e qui abbiamo il nostro teleporto che ci riconduce all'interno dell'abitazione. Auguro anche a ognuno di voi di poter creare il vostro lavoro e divertirsi.